Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush, io sono Glacial Sphere e in questo video stiamo affrontando uno degli ultimi giorni qui ad Alola. Abbiamo nello scorso episodio preso Meltan che in questo momento sta tenendo una caramella rara perché per evolversi deve salire di livello tenendo una caramella rara, questo è il metodo evolutivo che hanno scelto in questo gioco. Nel frattempo la nostra squadra ormai definitiva è composta da Meltan che si evolverà ben presto in Mel Melmetal, eh, Rock, Rowlet, Poipol, Incinerore e Pikachu. Vi faccio vedere che a Meltan ho intanto cambiato la natura, gli ho messo Atamat così che sia bello forte in attacco, e gli ho insegnato Ghiro Ball al posto di Edbat, dato che sarà un Pokémon molto lento, insomma Vortex Palla, dovrebbe essere molto buono per lui. Ora andiamo quindi nella nostra aula perché questa giornata è appena iniziata e dobbiamo sentire cosa ne serve il Professor Kukui per noi. Allora, a tutti, oggi andremo alla città di Mali, una città che prende molto ispirazione dalla regione di Yoto. Eh, sentitevi, sentitevi liberi di esplorare la loro un cultura unica. Ash. E c'è pure una palestra lì, se vuoi parteciparti. Perfetto. Tutti? Ed ora tutti quanti andiamo a prendere la barca per il Tapu Village e andiamo ad est da lì. Perfetto. Quindi andiamo a prendere la barca appunto per il Tapu Village e dal Tapu Village andremo ad est. Ora, io spero che Meltan si evolve abbastanza in fretta perché ho provato a insegnargli Terremoto, ma non lo può imparare. Mi sa che lo può imparare solamente una volta evoluto in Melmetal, quindi tocca aspettare, tocca aspettare che si evolva. Quindi da qui andiamo al Tapu Village, che non è qui, no? Perché mi è andato a Pagnola? Io, vabbè, ho po' sta roba. Ok, Tapu Village, avevo premuto B ed ora da qui possiamo andare ad est, quindi da questa parte. Passiamo passiamo e siamo nel percorso 12 Non dovrebbero esserci Pokémon particolarmente interessanti Quindi andiamo subito ad affrontare gli allenatori I won the Vikavolt Race last year Ok complimenti Ha vinto la gara dei Vikavolt La corsa dei Vikavolt Quindi sarà un Vikavolt mega veloce quello che abbiamo qui Andiamo Giro Ball allora vabbè, sì, ma che danno mi ha fatto Ah noi invece non abbiamo fatto danno Perfetto cambia Pokémon E mandiamo Likarok Oh, ma che danni che fa, eh? È Incazzatissimo sto coso. Guardate, eh. Cioè, pazzesco. Allora, manderei Poeple. Con Sludge Bomb. Ah, siamo più veloci di Vikavolt. Vabbè, ah, perché gli abbiamo diminuito la velocità con uh, Rocciotomba, giustamente. Melmetal è salito il livello. Cioè, me Meltan è salito il livello. Vediamo se ora si evolve. Sì, eccolo qui facciamolo subito evolvere quindi in metal, in modo che sia effettivamente utile alla squadra in qualche modo eccolo qui che dite ragazzi vi piace come design metal? e vorrebbe imparare il tuono pugno ma assolutamente sì al posto di Thunderbolt via perfetto ed ora già che ci siamo, dato che tutti i nostri Pokémon, oddio, tutti i nostri Pokémon, un po' dei nostri Pokémon sono stati martoriati malissimo Torniamo qui Ecco fatto, curiamoceli In particolare appunto Melmetal e Linkarock erano disintegrati E vediamo se riusciamo a insegnare il terremoto ora il Terremoto dovrebbe essere qui da qualche parte, eccolo qua, Earthquake Sì, ora allora lo può imparare, perfetto Lo mettiamo al posto di Flash Cannon Ora il nostro Melmetal ha tutte mosse fisiche ed è pronto per iniziare a spaccare un po' il culo alla gente Quindi percorso 12, continuiamo Allora, tu sei una eh, Sì Perché mi stai disturbando? Effettivamente, cioè lei era lì tranquilla e noi siamo andati a rompere le balle a questa Sara Che manda in campo starmi Proviamo subito il nostro nuovo tuono pugno No, dai, stor di raggio Ok, fortunatamente attacchiamo Insomma, a me si dimostra già parecchio tosto, eh? Headbutt Bene così E abbiamo sconfitto Sara Poi proseguiamo di qui Abbiamo un altro allenatore, eh? vediamo Assolutamente sì Hunter D Che manda in campo Seismy E noi andremo ancora di Tuono pugno allora No ha fallito davvero Ah è di tipo terra lui anche Mannaggia Cambiamo Pokémon allora Rowlet Focus Blast Ok ha pure mancato Vai Leaf Blade E one shottato Perfetto Rowlet sarà a livello 44 Abbiamo battuto anche Hunter D Non si può evolvere Rowlet Come sappiamo Andiamo poi a dare una curatina veloce ai nostri Pokémon, perché qui ci saranno un bel po' di allenatori da sfidare. Ecco qua, e proseguiamo. Allora, stiamo qui sulla spiaggia, abbiamo finito in realtà la parte della spiaggia trovando anche lo Psichium Z, mentre qui abbiamo questo allenatore che abbiamo già sfidato, poi possiamo andare di qui a prendere questo strumento, Hyper Potion, e continuare a Nord. Quindi da questa parte andiamo su e sfidiamo anche questa allenatrice. Chi è che va alla spiaggia per, avere, per, per divertirsi un po'? Beh, tipo molta, moltissima gente, specialmente in Italia. Allora, Tirtuga si prende un Thunder Punch in faccia. Purtroppo stiamo affrontando un sacco di Pokémon che hanno molta difesa, quindi Melmetal comunque fa fatica. E in generale tuono non pugno non è che sia una mossa particolarmente forte. Eh? Ok, qua parlano tutti della gara di VicaVolt. Sono tutti molto emozionati. Horasio, che va in campo VicaVolt. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa questa volta. Ah, ne dubito. Quello sarà tipo Elettrocoleottero. Proviamo con Nedbat. Vediamo quanto danno li facciamo. Poco. Ah, ha pure fatto fossa lui. Ok cambia un Pokémon allora E dato che ha fatto fossa Io manderei il Rowlet Anche se è un suicidio No guarda io manderei Lycarock Perché sono sicuro che Lycarock resiste A fossa di Vikavolt non, non viene ucciso In un colpo ecco appunto Resiste benissimo andiamo di Rock Tomb Ecco fatto Perfetto Melmetal a livello 42 Ma oh, Questi Vikavolt sono molto fastidiosi eh Ah, qui abbiamo due Centauri, affrontiamoli, Super Potion, così così, e andremo con la lotta in doppio con Melmetal sicuramente e Poipole. Vediamo un po' come ce la caviamo, eh? Anzi, però Centauri potrebbe avere Pokémon di tipo veleno, quindi conviene in realtà mandare in sineroar. Vai! Vediamo che mandano in campo Punchham e Crocorok. Ok, non erano Pokémon di tipo veleno, però in Cinerero è stata comunque una bella scelta, anzi un'ottima scelta. Allora, io userei a questo punto Giroball su Crocorok. Oddio non so se sia poco efficace metallo su buio. E non so nemmeno se Crocrock sia già di tipo buio. Vabbè, andiamo comunque di Giroball lì. Anzi, Gearball su Puncham e Brick Break su Crocrock Perfetto, Crocorock se n'è già andato Eh non ha fatto molto danno con Ball Perché evidentemente anche Puncham è molto lento Andiamo quindi di Tuono Pugno e di Brick Break Perfetto e abbiamo battuto questi due centauri. Prendiamoci questo strumento. Ok, ci siamo guadagnati una Moonstone. Niente di particolarmente interessante, diciamo. Facciamo fuga. Ah, non possiamo scappare, vero? Perché è lentissimo Melmetal. No, Bullet Seed. Lo fa perdere un sacco di tempo. Guardalo, guardalo. Vabbè, a questo punto, ragazzi, tocca fare Thunder Punch e via, eh. Altrimenti qua non usciamo più. Ok, curiamoci. Un secondino. Perfetto. E andiamo avanti. Quindi qui possiamo scendere di nuovo e tornare su. Passiamo questa erba alta. E siamo di nuovo qua. Allora, su, altro Pokémon selvatico. Vediamo chi salta fuori. Un Passimian. Facciamo fuga, non possiamo scappare. Eh, facciamo Headbutt allora. Ma, però, che danno. Ok, era un colpo critico. Ecco fatto. E siamo passati subito. Qui c'è uno strumento. Nope. Uh, qui c'è uno strumento invece. Edisir. E qui c'è un altro allenatore. Behold, my all powerful team. Attenzione, se la crede tantissimo tipo ma manda campo Pinsir effettivamente Pinsir può essere tosto ma andiamo di andiamo di Hearthquake Ah mega Pinsir cazzarola è diventato pure tipo volante ora quel coso allora manderei Lika Rock oppure Incineroar e eh, mi ammazza tutti i Pokémon sto qua mi sa forse conviene subito mandare Pikachu vediamo eh eh vedete che danni che fa Rock Tomb Ok tirato giù almeno quello Perfetto Salgono entrambi di livello Poi Magneton Contro Magneton manderei Incineroar Questo Andrew è forte eh Andiamo di Fire Fang Buonissimo. Poi l'Arvesta. Contro l'Arvesta toccherebbe a Rowlet tecnicamente. E andremo di Brave Bird. Vai, sì coraggioso! Grande. Ed infine Porygon 2, contro Porygon 2 invece mandiamo Incineroar. Dovrei provare a insegnare breccia anche a Melmetal effettivamente, perché per me può impararla. Può essere molto utile. Perfetto, livello 46 anche per Incineroar. How dare you? Eh, mi spiace. Allora, percorso 11. Vediamo se possiamo insegnare breccia. Al nostro mel metal? Sì, perfetto. Quindi gliela insegniamo al posto di. Eh! Giro Ball non si sta rivelando molto utile, devo dire la verità. Però merda. Ehm... Togliamoli Giro Ball per ora. Proprio sarebbe Vortex PAL. Eh. Proprio inutile per adesso, eh. E mi sa che non ho nemmeno Metal Head. Come MMT a insegnargli, eh. Perché altrimenti mi viene segnato Metal metalhead molto volentieri Facciamo questo veloce controllo Vediamo se troviamo un metalhead Nel caso io non la veda Scrivetelo nei commenti perché eh, Magari io appunto non la becco Perché sono un po' distratto Ma voi la vedete eh. Allora Ok non sembra che ce l'abbiamo No, non credo. Ok, non abbiamo Metalhead. Quindi andiamo a sfidare questi due tizie. In una lotta in doppia. Allora, Sorano e Shaw. Mandare in campo Clefable e Gengar. Allora, iniziamo con ehm... Io farei Thunder Punch su Gengar e Darkest Lariat, sempre su Gengar. Facciamo doppio focus. Perfetto. Thunder Punch quindi finisce su Clefable. A questo punto di nuovo Thunder Punch e andrei con Fire Fang. Perfetto. Battuti. Possiamo prendere questo strumento qui sopra, Big Mushroom, e uscire dall'erba alta, bene così. Qui sotto Oh, un altro allenatore, for my honor, per il mio onore. Va bene Alvaro. Ma nel capo beware, andrei di brick Break quindi su di lui. Super efficace, buon danno, ancora break break Uh, complimenti a Beware Complimenti davvero Allora mandiamo Poiple E andiamo di Sludge Bomb Bene così E abbiamo sconfitto anche Alvaro, Vitali proprio lui Allora, Marsha di un Z, attenzione poi qui sopra c'è un altro allenatore lì e un altro tizio lì. Allora. Super pozione. Devo sistemarmi un pochettino i Pokémon perché se ammessi non me lo vale. Eh. Perfetto. Poi Full heal E Melmetal. Per adesso possiamo anche lasciarlo lì. No, no dai. Ritiriamolo su perché deve salire di livello, a dire la verità. Quindi. Revive. Ecco qui. E andiamo di Super Potion. Perfetto. E andiamo ad affrontare anche questo ordinatore. Ehi, salve. Black Belt Clay, che ma in campo Ariyama. Ecco, non è una buona scelta. Andare contro Ariyama, quindi direi di andare con Rowlet. Buono come Rowlet, comunque si riesca ancora ad utilizzare abbastanza, eh? Contro alcuni Pokémon comunque un po' ci, ce la fa. E ecco, qua ora si suicida, sì, punto. E inizia un po' ad arrivare al suo limite anche Rowlet, eh? c'è un po' cosa fare. Andiamo di sludge wave. Poi pulsare di livello. Ok, fatto. Quindi ultimo allenatore credo del percorso. Sei mai stata a Yoto prima d'ora? Assolutamente sì Ma nel campo d'Eden, Den Tipo Folletto E Andrei di Heartquake Cioè tipo Folletto e Elettro ovviamente Ok, Melmetal a livello 44 Bene così E si può proseguire Ed eccoci finalmente alla città animali Iniziamo ad esplorarla Allora tu cosa vuoi? Ok. Se batti la palestra, vieni a parlare con lui. Ricordiamocelo. Best place in the world, attenzione, qui abbiamo un Sinnofag. Distano Ok. Questa città appunto è ispirata a Sinno. Eh, volevo dire a Yoto. Andiamo a darci una curata Pokémon qui. Perfetto. Salve. Ryuki. Fa sia battaglia in singolo che in doppio. Non sai mai cosa deciderà di fare. Hm. Per favore allontanati da me e ci dà Reaper Close. Va bene, grazie. Allora, qui possiamo passare, o oh, è bloccato? No, solamente Marinai ci dice. Eh, salve. Questa sta cercando un Puncham per scambiarlo con i suoi pini. No, perché doveva fare questo scambio. Eh, finiamo di esplorare la cittadina di qui. Vediamo un po' cosa hanno in serbo per noi queste case. Questa ci dà una Twisted Spoon. Ci stanno dando tutti praticamente gli strumenti evolutivi. In particolare dei Pokémon di quarta gen. Vediamo, eh. Salve. Hai provato la palestra? È una di quelle esperienze da fare almeno una volta nella vita, eh? Sai quante ne ho provate di palestra in questa roM? E questa ci dà un max repell. Quella ci parlava ancora di, di Ryuki. Mentre qui cosa abbiamo? Niente. Questa è una bambina a casa da sola. Meglio non stare troppo con lei, altrimenti rischiamo a denunce. Questo ci dà una pepita. Tu? Sucker Punch ci insegna. No, grazie. E qui abbiamo un Darkinium Z. Perfetto. Item shop. Qui invece. Mali City enjoyed the Enticing Eastern Influence Questa non dovrebbe essere la palestra, no? Questa cos'è? Una biblioteca? Sì, library Vediamo cosa vuoi tu Niente E niente, ok, perfetto Una roba abbastanza inutile Qui sopra non possiamo ancora passare, vero? Do you like the best? Splashy, flamey o zappi? Eh, evidentemente Vaporeon, Flireon o Jolteon e percibio Vaporeon Ok E ci danno Farestone. Grazie Una Thunderstone E basta Niente cioè, di, Non c'è dato quello che, che volevamo Essenzialmente Grazie mille Stronzo E qua non possiamo passare ancora Non possiamo entrare in quella zona lì Quindi direi di andare nella palestra Alolan Pokémon Gym Leader Ryuki Vai Iniziamo a sfidare la palestra Salve Guido Usa Pokémon di tipo Drago? Sono deboli contro Drago, Fuoco e eh, Ghiaccio e Folletto e non ho nessuna mossa di tipo Drago, Ghiaccio o Folletto. Bene, ehm, hm. non ho Play Rough io come metti? devo assinarlo a qualcuno, vediamo eh. dovrebbe essere comunque vicino alla fine, oh no, moonblast. molto probabilmente, non ho Play Rough, ho moonblast. posso assassinarlo a qualcuno? No, nessuno, bella merda E basta, Dazzling Gem, The Dazzling Glim. no, non posso insegnarlo a nessuno ehm, Niente da fare, vero? Bullet Seed, Bullet Punch ehm, Dragon Claw, non penso possa insegnarlo a qualcuno, vero? Vediamo Nada, beh questa sarà una palestra tosta, iniziamo Allora, Cleffa, che non mi sembra un po' come un di tipo Drago, devo dirgli la verità. Non so voi, eh, magari sì, però. Poi Ribombi. Ok. A questo punto se loro usano Pokémon tipo Folletto, io metto davanti Poipol E come secondo Pokémon lascio Melmetal in casa. Nel caso di una lotta in doppio così a sorpresa Questa tra l'altro è fatta a modo della palestra di Koga Quindi non è un'ispirazione a Yoto È un'ispirazione a Kanto, questa palestra Allora invece abbiamo uno Snorlax Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Melmetal Andiamo poi di Brick Break Eccolo lì Facciamo un bel po' male A quello Snorlax Perfetto Poi Cincino Lasciamo Metal. E andiamo di Breccia Ci abbassa di molto l'attacco Infame Senza quella mossa l'avremmo one shotato Perfetto battuto anche Cincino e possiamo quindi tirare una super pozione sul nostro Melmetal, anzi un paio di super pozioni sul nostro Melmetal. Ok, sì, ci sono proprio i muri invisibili come vedete. Ok, sfidiamo lui. Questo chi manda in campo? Araquanid, quindi questo Pokémon di tipo acqua. Andiamo di Sludge Bomb. Ok, siamo diventati di tipo acqua, quindi ora facciamo meno danno con le mosse di tipo veleno, però l'abbiamo avvelenato. Mi sta bene. Vai, sludge bomb di nuovo. Poi, Toxapex. Tipo veleno, quindi Melmetal, vai. Un bel terremoto, ha ah, buttato le fiele punte eh? Thunder Punch. Bene, così nel metal di 245, ed infine più comunque lasciamo il nostro Mel Metal, così nessuno viene avvelenato, e andiamo di Thunder Punch. Perfetto. E abbiamo battuto anche questo allenatore della palestra. Ora possiamo andare di qui? No. Qui è proprio chiuso tutto. Però possiamo scendere e sfidare lei. Ninja Strike. Sì, ma hanno praticamente messo gli stessi dialoghi della palestra di Koga. Allora, Lurantis contro Poipol. Interessante. Andiamo di Sludge Bomb. Super efficace. Però non muore in un colpo. Ma andiamo di Sludge Wave. Poi Dartrix, lasciamo Poipole e andiamo di Sludge Bomb, ottimo. Ed infine Shinotic, ancora Sludge Bomb, e il nostro Poipole sarà il livello 44: Ninja Vanish, addio. Allora, vediamo se posso prendere un attimo quell'allenatore quel lì, che è l'ultimo che ci manca. Sì, vieni qui. Ecco fatto. Sfidiamo anche Farley, che manda in campo Turtonator. Ok, questo è tosto. Andiamo in campo Lickrock. E andiamo di Rock Tomb. Perfetto, Salandit, lasciamo in campo Rock. e di nuovo Tomb. super efficace e addio. Perfetto, oh eh, quando i bambini fanno oh, che meraviglia. Allora, andiamo a curarci velocemente i Pokémon prima della battaglia contro il capo palestra che se ha davvero Pokémon di tipo Drago si pronuncia tosta per noi. Quindi, curiamoci Pokémon, ci serviranno tutti al massimo della loro potenzialità. Eccoci qui. Ed ora andiamo attraverso i muri invisibili fino al capo palestra. Ok, non è stato così difficile. Allora, in cui inizieremo noi? Direi di iniziare con quello che è più versatile di tutti, quindi il Sine Roar. E vediamo un po' come va. Vai. Ryuki. Yo, benvenuto nella mia palestra. Non ci crederai, ma ci siamo eh, appunto ispirati a delle palestre di canto. Aspetta, ma arrivi da canto? E... e not every gem is like this. E non tutte le palestre sono come questa? Beh, non importa. Abbiamo comunque... E eh, eh, eh, si specializzano in solo un tipo di Pokémon, non in tanti? Wow. Eh, ti dimostrerò che sono tanto bravo, tanto quanto le palestre appunto che, che sei abituato ad affrontare. Let that us begin my babies. Ok, Permettimi di eh, iniziare i, i miei bambini. Allora, andiamo. Sarà una 3v3. Allora, io andrei con Lycanroc, Metal. e... Ah, solamente due Pokémon. Azza! Mm -hmm. Andrei con che e Melmetal Vediamo come va Nel caso perdiamo e la rifacciamo Perché non so che Pokémon abbia lui Ryuki E inizia con Sveilus Ok Allora Posso andare di Trash Buono Buonissimo, però ci siamo già confusi. Che cacchio allora, Drudigon cambia poco. Ma siamo andiamo a Melmetal, Drudigon so che può avere Lanciafiamme. Quindi potrebbe one shotarci tranquillamente il nostro Melmetal. Uh, io andrò di Thunder Punch. Eh, magari riusciamo pure a paralizzarlo. No, Vendetta usa. Va bene, allora andiamo di Headbutt. Bene, l'abbiamo fatto tentennare, vendetta di nuovo e ancora headbutt, ok pensavo sarebbe stata molto più difficile come lotta in palestra, ma, ma di parecchio, invece è stata una passeggiata, i miei bambini! Wow, sei fantastico, prendi questo come ricompensa, una medaglia di canto e anche questa MT, Dragon Rush, perfetto, ha una possibilità di far tentennare l'avversario. Va bene, i miei bambini non perderanno la prossima volta. Allora, a questo punto abbiamo battuto anche la palestra di Mali. Quindi penso che potremo tornare a casa, vediamo. Penso di sì, credo no. Andiamo a curarci i Pokémon, anche se non è che ce ne sia particolarmente bisogno. E vediamo cosa si può fare qui. No, qua non possiamo ancora passare, possiamo magari andare su dove prima c'erano tutti quelli a bloccarci la strada, vediamo, no, quindi mi sa che possiamo solamente tornare a casa giusto, quindi torniamoci, non credo ci sia molto altro da fare qua, Peccato che. Ah no, aspetta, giustamente c'è il sistema di teletrasporto, che stupido. Stavo pensando a tornare indietro a piedi, ma giustamente c'è il sistema di teletrasporto dei centri Pokémon. Perché avendomi tolto volo, certe volte me lo dimentico. Che c'è effettivamente questo sistema. Ora dovrebbe essere aggiornato perché abbiamo battuto la palestra, sì. E torniamo da voli. Ecco qua. Veloce e indolore. Eccoci qui, a questo punto possiamo tornare a casa. Questo è uscito un video un po' più lungo del solito, ma va bene così, era una giornata particolarmente densa, abbiamo fatto due percorsi, una città, una palestra, insomma tanta roba. Quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!